la domenica popolare era una cosa bella bella Io credo che, lo, che quello che ha significato il governo popolare di Sardegna, di quei tre anni credo che non, non lo penso solo io, per noi è la nostra grande primavera. Noi come organizzazione avevamo molto chiaro che la situazione cilena doveva avere un momento di sintesi. Poteva essere un momento di sintesi positiva verso le forze popolari con la instauración de un gobierno de carácter revolucionario, al di là que se ponese en quel momento la construcción súbita del socialismo o un gobierno revolucionario democrático con determinadas características, pero fundamentalmente represivo verso las fuerzas de la, la extrema-destra. La gente explotadora que ha tenido durante años en la mesía de nuestro pueblo chileño. Hoy día que recién hemos liderado la la situazione è gente come questa che sta qui, vendiamo per il pluralismo. per il pagato, pagato, pagato, pagato, pagato, pagato, Prima di tutto, io ti direi però che il colpo di Stato non è cominciato nel 72 neanche nel 71, neanche nel 70. Il colpo è Stato lo hanno iniziato quando è stato eletto Jorge Alessandro che ha vinto sopra gli l'allende per 30.000 voti con lo stesso discorso, chiaro, preciso, anti imperialista, anticaprialista, antifeudale, anticlericale, anti -tut -tut -tut tutti gli anti che vuoi, perché questi Già nel 64 mandarono la sorella di Fidel Castro a parlare alla radio dall'Argentina per raccontare le cattiverie che faceva Fidel Castro, che Fidel Castro le toglieva i figli alle madri per dargliele allo Stato. Tutte queste menate che si raccontano dappertutto. I comunisti mangia bambini. Okay? Quindi questi hanno cominciato a preparare il colpo di Stato e le trasmissioni di de denaro da parte della CIA ai settori reazionari cileni, cominciano prima cominciano già prima perché si rendono conto che questo qua, questo agente, questo rompicoglione come dice eh, Nixon, non ha vinto l'elezione però sta facendo breccia, sta creando coscienza sta costruendo qualcosa, bisogna eliminarlo Un allievo allora, tocca questo qua. non sempre capito, non sempre è visto come credo anche direi anche una forma di democrazia attraverso i muri poter raccontare la realtà la storia la memoria storica ora non è un caso che queste cose o i murali potremmo dirlo in italiano piuttosto si fanno nei quartieri popolari non si fanno nel, nei quartieri alti si fanno dove vive la gente eh, tutti i giorni, i problemi della società e eh, che non, non sono, sono, alla fine sono sempre quelli politici, ma sono problemi che vive la gente tutti i giorni, le, che non c'è l'auto, che non c'è questo, che non c'è altro, la gente attraverso il murale eh, esprime questi bisogni. Facevamo Murales murales dove eh, ci mettevamo d'accordo prima sui temi, sulle le cose, e ognuno di noi aveva un compito, qualcuno faceva il panno, dovevamo fare dei murali giganteschi in 5-6 minuti, perché poi arrivavano i carabinieri, era vietato, no? lo potevi dipingere in strada, anche durante la Unità Popolare, e ci portavano dentro, cioè, ci becavano. Non è come dire, non è che noi ci siamo messi contro il governo della gente. No, questo non, non lo abbiamo mai dichiarato de che noi eravamo contro il governo della gente. Noi eravamo contrario alla forma come si stavano mettendo in atto determinate politiche di questo governo, per esempio il che si fermasse il processo di riforma agraria. oggettivamente tu andavi a colpire a una parte importante della società Agricola cilena, dei contadini che ancora non avevano avuto la terra. Lo, mismo, lo stesso succedeva con altri centri dell'economia del paese. La gente poi eh, è stata era la quarta volta che si presentava eh, come candidato a presidente. Il Cile aveva un, un sistema elettorale molto particolare: quando eh, si sono diversi candidati e eh, uno passa il 40%, uno di loro. Poi c'è la ratifica del congresso. Per un quel periodo la gente arriva col il 44%, i candidati erano tre, uno dell'estrema destra, un democristiano di centro, che il programma non era molto diverso da gente, era 2012. anche lui voleva nazionalizzare il rame, fare effettiva una reforma agraria, cose così. La gente raggiunge il 44%, si fa una conversazione con la democrazia cristiana, e Lui viene proclamato dal Parlamento e quindi non è stato Allende, non ha vinto con il 51-60% dei voti, eh, c'è sempre stato un regime presidenziale. E Salvador Allende viene eletto presidente della Repubblica con più del 36%, se non mi ricordo bene, e comincia diciamo, l'epopea di quello che doveva essere la rivoluzione alla cilena con vino tinto di empanada, come diceva lui. Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el pueblo de Chile, está en las manos de ustedes a trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con movilidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Tiene conto che prima che Salvador Allende andasse alla presidenza della Repubblica, dopo il 4 settembre, nel periodo che va dal 4 settembre al 4 ottobre, quando si prende, cioè, diventa presidente davvero, hanno ammassato il generale in capo delle forze armate civili, eh, René Schneider, che era un democratico, era un soldato, un comandante in capo delle forze armate che credeva nella Costituzione, dove, dove i militari erano. Essenzialmente, chiaramente, una istituzione che doveva difendere il paese, tutte le cose, però essenzialmente rispettosa della Costituzione. È stato avanzato per questo, non per altro. In gente viene scelto, che è stato il 70, eh, 1970, in settembre, se non ricordo male, eh, viene assassinato eh, il comandante in capo delle Forze Armate, il generale Schneider è di un gruppo terrorista, che sicuramente era un gruppo o straniero o comunque eh, della de destra, eh, non di sinistra, l'avanguardia operaria del popolo si parlava, che scompare immediatamente. Questo qua è un generale democratico, diciamo, né mm. di, di, di, di destra né di, di, di sinistra. Dopo, sì, quando sono stati desegretati i documenti della CIA, si capisce che eh, già appena si presupponeva che il poteva essere proclamato, si comincia a chiamare per, per smontarlo. No? E quindi il, prog il programma del genere, come ho detto, erano delle riforme: la riforma agraria, no, no. Salta, la riforma di sallo, la riforma dell'industria, della scuola. E quindi, diciamo, secondo me, la prima legge, ovviamente, è stata la nazionalizzazione del RAN. Sì, entro le l'esercito si integra alla comunità. Empezando, diciamo, per quelli più obiettivi. Ci sono diverse attività di apporto umano. C'era una cosa curiosa in quella Costituzione che noi avevamo, che era del 1925, che diceva che in condizioni particolari, che ovviamente il Parlamento considerava particolari, il Parlamento nel suo insieme poteva scegliere tra i due vincenti tra le due prime, le due prime maggioranze a presidente, poteva scegliere tra i due. E quindi ci fu una battaglia enorme, di propaganda, di stampa, di televisione, di tutto, perché fosse nominato Jorge Alessandro Irolighi presidente e non Agendi che aveva vinto ehm, relativamente, diciamo. ecco che aveva avuto la maggioranza relativa. Perché dicevano che eh, Alessandri era molto vecchio, avrebbe, assunto, avrebbe preso la presidenza, poi si sarebbe dimesso, e sei mesi dopo ci sarebbero state nuove elezioni. Questa era un'ipotesi, no? E quindi c'è gente che ha lavorato per questo. A quanto pare, dicono alcune cronache, questo era troppo ligio a, alla Costituzione, alla democrazia, alla, al volere del popolo comunque nonostante fosse di destra e non ha accettato di imbarcarsi in questa cosa qua. e questo ha fatto sì che i settori più reazionali di patria libertà, fascisti proprio optaran per la scelta di creare panico creare una rivolta creare un casino incontrollabile no, nel paese e uccidono René Schneider no, ovviamente non succede quello che loro aspettavano che succedesse la Democrazia cristiana, in, nel frattempo, decide di chiedere alle Allende eh, un patto di garanzie costituzionali per votare per lui nel Parlamento. Lui accetta, la Unione Popolare accetta questa cosa qui, e che praticamente è un piano di inamovibilità. Non è una cosa enorme, però per un paese come il Cile è un costo. È un costo perché significa avere Due persone, uno lavora e l'altro lo paghi, paghi due e uno lavora, no? Quindi, tutti i servizi generali, del... il presidente poteva nombrare tutti i capi di tutti i servizi, giusto? Quindi, il capo dell'INDAP, il capo del SAC, il capo della Cora, il capo, tutti i servizi generali, tutti questi sì, democristiani sono rimasti al suo posto. E lui ha dovuto nominare un altro. Questo significò il patto di garanzie Costituzionale 4 settembre, quando è eletto presidente Salvador Agende, e poi 4 novembre, quando lui prende possesso della carica del presidente della Repubblica, e si trovano in una situazione, non avevano fiducia. Cioè i cioè, dirigenti, lui gente e anche i partiti della sinistra, e anche noi, non avevamo fiducia degli apparati che dovevano riguardare il Presidente della Repubblica. Allora una parte dell'apparato militare del MIR va a fare la Guardia del Corpo di Salvador Ageno. All'inizio erano tutti compagni, questi ragazzi con jeans, barba, capelli lunghi che giravano intorno al Presidente. No? A un certo momento un giornalista di destra naturalmente, e le dice Signor Presidente, noi vorremmo sapere chi sono questi ragazzi che sono intorno a lei, eccetera, eccetera e lui dice, eh beh, questo è un gruppo di amici personali e da lì sono andato avanti con il nome di Gatti a quel punto lì però si sono resi conto i compagni che dovevano darsi una, una regolatina, insomma no? tagliare, tagliare i vapi, tagliare i capelli, mettere la cravata capito Nascondere un attimino eh, la fodera della pistola, eh, nascondere le, le, le, il mitra sotto il sedile della macchina, eccetera eccetera. Questo va avanti fino al 71, nel 71 si produce la prima frattura con, politica con agente e il GAP abbandona la presidenza della Repubblica e entrano gli altri GAP che sono gente dell'apparato dell militare del Partito Socialista che Sono quelli che muoiono, parte di loro muore la moneta combattendo, o sono arrestati dopo, sono portati a Peldegue, sono stati fucilati a Peldegue. No, prima della coalizione popolare, c'era comunque un coordinamento, un coordinamento che aveva a che vedere con le politiche, che erano le politiche del governo, anche se non il partito era anche le sue opinioni, le sue idee di come, di come farle, come arrivare a eh, riuscire a, a, a svolgere quel tipo di progetto, però comunque c'era un, un coordinamento a livello nazionale di questo che si chiamava a tutti che si chiamava Unione Nel punto di vista pratico, molte volte ci siamo trovati con gruppi muralisti del Partito Socialista, per esempio, anche del Mapui, al tempi, che, che facevamo le cose insieme, lavoravamo insieme, tenendo conto che era un progetto nazionale, un progetto di tanti, ma soprattutto secondo me, questo te lo dico adesso a distanza, di tanti anni, secondo me, perché ci teneva insieme anche quanto, quanto il Governo è attaccato quando a te ti attaccano tu fai comunque a gruppo, ti difendi Io perché eh, c'è questa cosa importante del livello di appartenersi sono resilienza quando trovo pertanto anche se tu ho delle opinioni diverse per certe cose con te però in confronto all'enemico principale tu sei il mio agli altri, pertanto, non avremmo il Secondo me, molto giovinista, che il Cile era diverso, che il Cile era sempre stato un paese democratico. E veniva, nel senso che nel eh, 1810 c'è stato il Parlamento, nessuno aveva chiuso prima di Pirouchea, nessuno aveva mai chiuso il Parlamento. No? E quindi non c'erano i tanti corti, l'ultimo è stato il 30, la gente, tra l'altro un governo di sinistra, un generale marmaducchi e grovi, che poi fonda il Partito Socialista, è quello che fa il colpo di Stato, che fa un governo che dura mille giorni, anche lì, eh, per portare, e poi cade. Però c'erano stati governi militari, magari non con l'esercito al potere, così, no, ma generali che lasciano l'esercito e si presentano. Ancora, cosa chiedeva a gente? Che mettesse più ministri de, de militari nel governo, ma non più ministri, ministri clave, economia, interno, forze armate, e Quindi trasformare il programma dell'unione popolare, non avere più la possibilità di applicare il programma dell'unione popolare, questo era quello che chiedevano. E Allende ovviamente non poteva, essendo come lo conosciamo. Io ho avuto la fortuna, come vi ho detto, di conoscerlo a 14 anni, proprio lì per lì, e ho avuto la fortuna di vederlo da qui a lì come te quando era Presidente che è venuto alla nostra città e mi ha interrogato come un bambino da scuola no? su tutto quello che succedeva nella provincia. E per fortuna avevo, giustamente, perché i compagni mi hanno messo lì a fare questo ruolo. Eh, avevo due compagni che avevano veramente tanto da insegnare che mi aiutavano a rispondere. Infatti, lui dopo mi disse: va bene compagno, mi fa piacere che la gioventù si faccia avanti, eccetera. Però adesso, mentre io vado all'albergo dove devo dormire, mi posso portare questo compagno qua, Pedro Rios, che era stato compagno di Che Guevara mentre fu ministro della, della industria in Cuba, niente meno, e che era direttore dell'Università di de Los Angeles, in, in Cile. Di vicino alla provincia mia è presidente della Junta di de Desarrollo Bio Bio Maglieco Cautini della mia provincia, quindi era uno che sapeva. Cioè la destra della democrazia cristiana fino alla destra, cominciano a chiedere al governo, capito? Il governo si mette alla defensiva, pian piano che il governo si metteva alla defensiva la destra chiedeva di più, che la piattaforma delle 40, 40, 40 misure del programma di de governo di Salvador Allende non si mettesse in atto, che poneva condizione alle espropriazioni della banca, che poneva condizione alle espropriazioni della grande mineria del, del rame, che poneva condizione alle espropriazioni della grande mineria del perro. Tutte queste situazioni in cui, attraverso i mezzi di comunicazione, da allora che erano fondamentalmente la radio, i giornali, poco la televisione, perché c'era poca televisione non solo là, ma anche qua, chiedevano e facevano gran pubblicità di confronto a questa aggressività di confronto al governo che non c'era niente da mangiare, che non c'era niente de, de, che l'inflazione, che, che era sparito lo zucchero, che non c'era la carne, che c'era la fila per andare a prendere la, il burro, tutte queste cose qua, in circostanze che era chiaro, era chiaro che il problema era fondamentalmente una situazione De mercato nero molto grosso nel paese, in cui la destra foraggiata da de parte degli Stati Uniti, come dopo si è dimostrato palesemente, non soltanto i primi, i primi anni del colpo di Stato, quando si faceva responsabile all'ITT, eh, alla CIA eh, e non lo so che altri del colpo di Stato, ma palesemente da de parte del, del governo degli Stati Uniti, un foraggiamento costante dei dollari a, a tutti i partiti della destra e a tutte le organizzazioni sociali della, diciamo, della borghesia cilena.